di chi sono le responsabilità e perché è accaduto quello che è successo. Le responsabilità eh, sono chiaramente della Regione, ma in particolare del Presidente di questa Regione, in qualità tra l'altro di commissario del Governo contro il dissesso idro idrogeologico. Abbiamo guardato le carte dal 2015 al 2018, era previsto un intervento che non è mai stato completato, proprio quello in passo Pioppe dove eh, il reno è esondato. Eh, lui aveva delle responsabilità rispetto all'attuazione dell'intervento da 220 euro, che eh, evidentemente è stato iniziato e mai terminato, tra l'altro eh, dove, doveva già essere finito, in realtà non è così, pare che eh, sia stato un intervento fantasma, la regione sapeva perché eh, proprio qualche settimana fa ha eh, finanziato per 120.000 euro la prima parte di questo intervento, stupisce che Bonaccini eh, faccia finta di non saper niente e chieda una fantomatica relazione quando lui era il primo che doveva vigilare sulla sull'attuazione dell'intervento.